Buona Pasqua. In queste tragiche ore per l'umanità, ancora una volta il Risorto entra nelle nostre case e ci dice pace a voi. Ancora una volta l'uomo della croce, con il suo morire abbracciando il nemico, diventa per noi una prospettiva di speranza. Ancora una volta abbiamo la possibilità di rilanciare la vita ripartendo dall'accoglienza, dal perdono, dall'inclusione. A tutti voi, trentini e trentine, arrivi la forza della Pasqua che ci invita a continuare a credere nell'amore. Nonostante tutto, non c'è alternativa ad amare. Buona Pasqua.